Nell'anno 565 il monaco Anuk Shelger incontrò il basilisco Bicefalo. La creatura gli sussurrò terribili profezie che Anuk trascrisse per mettere in guardia l'umanità. 3.000 anni dopo, durante la costruzione di una grande cattedrale, la salma del monaco venne esumata e con essa le profezie tornarono alla luce. Con grande stupore, si scoprì che tutto ciò che era stato dettato dal basilisco si era avverato con totale precisione. Ora però, le profezie stanno giungendo al termine. Il mondo è destinato a finire. Stare ai giocatori decidere se passare questi ultimi giorni a razziare e depredare senza più timore di ripercussioni, oppure affrontare il destino stesso nella remota possibilità che l'apocalisse possa essere fermata. Bentornata comunità su un canale di ruolo. Io sono Damiano e oggi inauguriamo una nuova rubrica che abbiamo deciso di battezzare manuali da manuale. Come probabilmente avrete intuito si parlerà di manuali e moduli per giochi di ruolo di ogni tipo. Vi chiedo come sempre di lasciarci un bel mi piace ma soprattutto iscrivervi. Non devo ricordarvi cosa potrebbe accadere in caso contrario, vero? E senza ulteriori indugi, immergiamoci nel mondo di Mork, Borg. Quella che vi ho letto poco fa è quasi tutta la trama ed il contesto che vi fornisce il manuale. Avrete capito che non si tratta di un manuale convenzionale che guida il giocatore e il narratore passo passo nella storia. Ho letto molte recensioni e letto opinioni molto discordanti su questo aspetto del gioco, ma onestamente a me non è affatto dispiaciuto. C'è da dire però che io non sono quel tipo di narratore che si affida totalmente ad avventure precostruite, ma amo piuttosto rubare idee e concetti da altri manuali per costruire la mia personale epopea. E sotto questo punto di vista Mark Borg si è rivelato una vera e propria miniera d'oro. Ma direi di andare con ordine. Come già detto, il punto focale del mondo di Mark Borg è che l'apocalisse è certa ed incombente, come se ciò non bastasse, non si tratterà di una fine indolore. L'umanità dovrà prima passare attraverso sei miserie. Ed è qui che troviamo il primo aspetto che mi ha fatto innamorare di Mork Borg. Troviamo infatti una serie di profezie che nascondono in realtà un furbissimo sistema di generazione casuale di piaghe, attraverso una tabella, che ne comprende 66, una più raccapricciante dell'altra. Si va dall'era glaciale, alla scomparsa permanente del sole, fino alla caduta dal cielo di un gigantesco monolite. La cosa che più mi ha affascinato è come il tutto questo crea un costante mutamento nel mondo di gioco, creando una varietà enorme tra sessione e sessione e tra campagna e campagna. Di base, il manuale sancisce che il mondo sia condannato e che ormai non valga più la pena tenersi a leggi morali o a ciò che si ritiene giusto. Esiste però una minuscola chance. Viene suggerito che alcune offerte fatte al basilisco potrebbero in qualche modo rallentare o addirittura fermare l'apocalisse. Come detto prima la trama non viene approfondita più di tanto e questo aspetto è lasciato alla preferenza del narratore. Riflettendo con Gianca però stavamo ipotizzando quanto sarebbe interessante giocare una campagna con un paladino in un mondo in cui tutti hanno rinunciato al bene. Un gruppo di avventurieri il cui chiodo fisso sarebbe salvare il mondo dall'apocalisse mettendosi alla ricerca di queste offerte per guadagnarsi la benevolenza del basilisco. Il gioco suggerisce alcuni esempi di questi fantomatici oggetti, ma quanto sarebbe interessante costringere i nostri giocatori ad offrire qualcosa di estremamente importante per i propri personaggi, come ad esempio la vita della persona amata o il proprio tesoro più prezioso. Se invece trovate tutto questo troppo legato all'idea di avventura classica, potete sempre assecondare l'onda di follia e perdizione che permette il mondo ed unirvi alle danze, creando una campagna ad hoc. Abbiamo visto gli aspetti che più mi hanno catturato del marciomondo di Mork ma direi che è arrivato il momento di raccontarvi un po' come funziona il sistema di gioco. Innanzitutto, va detto che Mork è da inserire nella categoria dei giochi OSR. Per chi non dovesse saperlo, OSR è la sigla che sta a indicare la Old School Renaissance, ovvero i giochi di ruolo vecchia scuola. Per questo primo episodio eviterei di soffermarmi troppo sulla spiegazione dei vari aspetti di questa nobile branca, che discuteremo più avanti. Vi basti sapere che sono tendenzialmente giochi con ambientazione dark fantasy in cui si rischia di morire spesso, e che hanno sempre un gran numero di tabelle casuali sulle quali tirare, per generare eventi che stupiscano sia i giocatori, ma anche i narratori. Come tanti altri giochi di ruolo, Morgborg sfrutta il sistema del dado da 20, avvalendosi però anche degli altri dadi, solitamente per i danni. Il giocatore ha solamente quattro abilità: forza, che è decisamente autoesplicativa, agilità, che influenza la capacità di difendersi, presenza, che serve a mirare, influenzare, usare la magia, eccetera, e resistenza oppure costituzione, e anche in questo caso penso che non serva a spiegarsi più di tanto. Non esiste quindi una differenziazione tra caratteristiche ed abilità, come in una grande fetta dei giochi di ruolo. Questi quattro parametri vengono generati casualmente insieme ai punti vita durante la creazione del personaggio. Bisogna chiarire subito che non esistono livelli, ma sta al master decidere quando far avanzare i pg. Anche in questo caso il gioco si dimostra spietato. In caso di pessimi tiri, in fase di miglioramento del personaggio, c'è il rischio di diventare addirittura più deboli di prima. E considerate che il vostro personaggio potrebbe già iniziare con uno di vita. Non esistono poi vere e proprie classi ma volendo si può fare riferimento ad alcuni archetipi che forniscono alcuni modificatori in fase di generazione del personaggio e alcuni oggetti che mi sento di definire memorabili. Mi sento di citare ad esempio la classe del Wretched Royality, che io ho tradotto con nobiltà misera o misero nobile, ma insomma se avete una traduzione migliore suggeritemela nei commenti. Impressionerete un nobile che ha perso i propri possedimenti, ma di certo non la propria spocchia. Tra gli incredibili oggetti iniziali potreste ad esempio voler scegliere la spada dei vostri antenati, un'arma pensante che non mancherà di rinfacciarvi costantemente i vostri fallimenti. O magari potreste preferire barbarister, l'incredibile equino, un cavallo parlante e furbissimo in grado di aiutarvi nei tiri che coinvolgono intelletto e logica, facendovelo però pesare ogni volta. Veniamo ora alla magia. Nel mondo di Mark Borg non esistono veri maghi perché tutto ciò che è magico passa attraverso le pergamene. Non c'è bisogno di particolari conoscenze per utilizzare i poteri contenuti all'interno delle pergamene, il che rende la magia virtualmente accessibile ad ogni personaggio. Tuttavia c'è un problema. In caso di fallimento critico gli effetti saranno veramente devastanti. Bisognerà lanciare su una tabella casuale per determinare la catastrofe magica che genereremo. Se saremo fortunati, la magia verrà semplicemente riflessa contro di noi, ma potremmo anche diventare radioattivi, finire scagliati in una dimensione parallela, oppure, perché no, perdere tutti i denti facendoci crescere al loro posto una serie di unghie. Insomma, la magia di Markborg può essere estremamente utile, ma potrebbe rappresentare rapidamente la fine per il vostro PG ed il vostro gruppo di giocatori. Siamo giunti quasi al termine, ma prima vorrei spendere due parole su una parte del manuale che se ci seguite sapete che mi sta molto a cuore. Sto parlando ovviamente del bestiario. I mostri che ci fornisce il manuale non sono tanti. Ci sono pochissime righe di descrizione per ognuno di essi. Non posso dire di essere pienamente soddisfatto, ma ho come la sensazione è che si sia optata per questa decisione per fare la classica mossa in cui in seguito verrà pubblicato un manuale dei mostri vero e proprio. E vi dirò se questo è il livello che proporranno non posso che esserne contento. Unica nota che mi sento di nominare è quella relativa ai Goblin che hanno una particolarità che io trovo geniale. Volete sapere quale? Male! Questo vuol dire che non avete visto il mio video Apologia del Goblin. Vergognatevi. Vediamo di rimediare subito o devo arrabbiarmi? Siamo giunti al termine comunità. Io mi sento di consigliarvi fortemente questo manuale se cercate un gioco di ruolo con regolamento molto semplice, magari anche per far iniziare qualche amico che non ha mai giocato amate i dark fantasy e se siete amanti della carta stampata come me perché la qualità delle grafiche e delle illustrazioni è veramente incredibile da questo punto di vista lo reputo un vero gioiello inoltre vi consiglio di farvi un giro sul loro sito perché pubblicano periodicamente nuovo materiale tra cui dungeon classi mostri e molto altro consentitemi un ultimo appunto prima di salutarci So bene che il nome del gioco è Murk Borg, ma non potevo permettermi in una recensione di questo tipo di chiamarlo col suo nome corretto perché avrei rischiato di fare mille scivoloni, quindi accontentatevi di Murk Borg, va bene? Detto questo, comunità, non ci resta che salutarci. Ci vediamo al prossimo video di Manuali da Manuale. Grazie per aver ascoltato e arrivederci!